Deve essere stato parecchio tempo fa, ma giuro di ricordare che qualcuno mi ha insegnato come si fa a guardare avanti, a riemergere dal fondo e riprendere fiato E se non vado errato è stato proprio quello stesso qualcuno a togliermi il fiato Questa è la riprova che chi dà è il primo a prendere, qui si fa tutto a buon rendere il conto compreso di interessi è il minimo che ci si possa attendere già Deve essere stato parecchio tempo fa, visto che ho dimenticato chi eri in compenso chi sei adesso e so che quel solco sulla bocca È l'unica cosa che dà alla vita un senso Ma non ho scordato quello che mi ha insegnato Di tutto è rimasto soltanto questo Vedere blu nel vuoto del cielo oppesto aggrapparsi ad una stella per guardare il mondo Da un punto di vista diverso Eppure non è che sia stato così tanto tempo fa Sembra che il tempo abbia cambiato la sua velocità E più lo rincorro più lui mi lascia indietro Ad osservare la strada scorrere da dietro un vetro Hanno detto sto ragazzo è freddo tipo ghiaccio ho Risposto sto ragazzo ha imparato da ogni schiaffo E quanti me ne ha dati la vita in vent'anni Adesso mi riscalderò le mani nel rifarmi ne sono passate di settimane e mesi, passeranno gli anni, tre momenti attesi, conti aperti, pugni chiusi, nocche rotte, in giorni spesi a bussare sempre più forte contro porte che non apriranno mai, alcuni restano e i migliori se ne vanno e non ce lo trovi in motivo, forse la risposta è in quella foto dove mi tenevi in braccio così fiero, sorridendomi indicavi l'obiettivo.